Secondo me la chiave di questo problema sì. è quello di capire che cosa succede di questa polmonite e questo non ci sono tantissimi sforzi secondo me per capirlo eh, e tutti quelli che si occupano di, di, di altre cose, di farmaci, di virus, non sono vicini a capirlo perché questa è una polmonite mm. molto particolare, quello che succede è, è un'alterazione a livello delle arterie delle vese, c'è una vasodilatazione impressionante in questi malati. La persona che è andata più vicino mm. a capire queste cose è una, una persona molto intelligente, un grande anestesista, che ha un certo numero di anni e si chiama Gattinoni. Lui mm. ha detto subito, fin dall'inizio, guardate che c'è un problema vascolare, ed è vero. Adesso noi dobbiamo capire. Perché c'è questo problema vascolare? Perché questa è una cosa che non ha niente a che fare con tutto che il resto. Ed è da lì, professore, che lei si ed aspetta... è da lì, Ed è da lì che noi vogliamo capire. Ma i tempi ed, quali ed... potrebbero essere per trovare il farmaco? Guardi, se, eh, se siamo fortunati e lo riusciamo a capire in qualche giorno, in qualche settimana, i farmaci quasi sicuramente ci saranno già. Perché ah. è un problema di alterazioni vascolari, ah. di coagulazione, questi malati Beh. hanno delle ah. embolie polmonari massive. Quindi eh, i farmaci alla fine sono dei farmaci che abbiamo. Quindi, mi Voi scusi, per carità... mi dica se ho capito bene. Quindi lei dice tutti questi hanno dei problemi. Ma ci potrebbe essere questo studio di queste complicazioni vascolari che potrebbe portarci a scoprire che altri farmaci che adesso non vengono usati, che, se invece, che però abbiamo già a disposizione, che potrebbero essere risolutivi. Ma ah, detto... guardate... Una cosa semplicissima, eh, questa è una polmonite che paradossalmente, perché è guai a dire agli infettivologi che una polmonite sì. batterico-virale si può curare col cortisone, paradossalmente questa polmonite risponde al cortisone un pochino ah. e tanti malati sì, che sono stati a casa con piccole dosi di cortisone, con un po' di ossigeno, con molta attenzione, con il loro medico che andava a casa, con la bombola no, no, di risolta. ossigeno che c'era... Eh, non avevano bisogno di ospedale e guarivano. È una polmonite che bisogna cercare di curare molto presto. Perché quando arriviamo alla Buon necessità tardi. di questo casco: Cip, up, no, quello Do lì potrebbe anche fare peggio dopo un certo numero Dottore, di giorni. All'inizio, sono... aiuta. E per il vaccino, sempre un anno. Um... Ma guardi, io non ci credo a questa no. storia di un anno, due anni, tre anni, perché eh, quelli che si stanno occupando di vaccino, intanto sono molto svegli. E poi sono già partiti dalla Sars.